benvenute benvenuti presso l'impianto sportivo 2A di Prato. L'impianto sportivo che nell'anno sportivo 2014-2015 è stato riqualificato tramite il progetto che vede una, eh, una collaborazione tra CNEOS, WISP nazionale, SE Sport Europa e WISP Comitato di Prato. Come vedrete ci sono, sono stati riqualificati quattro campi di questo impianto, due campi al chiuso polivalenti dove è possibile giocare a tennis e a calciaciclo, due impianti invece all'aperto dove si può giocare solo a tennis. Nel 2019 uno di questi campi eh, è stato coperto con l'autorizzazione del pomeriggio per permettere il suo utilizzo anche durante l'inverno quando le temperature appunto un corpo rigido di 14 questo impianto eh, è stato appunto eh, riqualificato con i progetti di rinnovabili e uso della eh, eh, e praticamente eh, sono stati utilizzati per, per questi campi delle modalità diverse. Che, eh, se avete bisogno e se avete voglia o molto, di conoscere più, più pubblicamente, potete andare sul sito e conoscere tutte queste diciamo, ehm, indicazioni tecniche. Questo impianto eh, non soltanto coniuga l'attività sportiva e la rinforzazione ambientale, questo impianto è importante perché fate conto che qui durante l'inverno ci sono circa eh, 400 atleti, 400 soci dell'A2A che diciamo, usufruiscono di questi spazi. Nell'estate ce ne sono all'incirca 500 e soprattutto d'estate questo è un posto dove vengono organizzati i centri iscritti della Bira, quindi ci sono famiglie e bambini che vengono qui per appunto usufruire di questi fantastici spazi. Questo impianto è importante anche perché è sito in, un, in una zona del comune di Prato, periferica e quindi è stato fatto anche un investimento di tipo sociale, questo impianto è importante anche perché ci facciamo attività sociale, nel senso che tutte le, eh, le attività che vengono fatte, vengono fatte a prezzi calmerati rispetto al, al prezzo diciamo di mercato. Vi faremo vedere un po' di, di attività, vi faremo vedere come com è sviluppato questo impianto e tutto quello appunto che abbiamo organizzato in questi anni. Nel 2014 l'impianto comunale polivalente, sito in via Roma, eh, di, da alcuni anni gestito dalla Polisportiva 2A, ha inaugurato quattro campi, quattro nuovi campi, un bel investimento, due coperti e due scoperti, usando tecniche all'epoca molto innovative di recupero di materiale tali strutture in questi anni hanno dato esiti positivi positivi perché sono state veramente usate vengano usate tantissimo con un utilizzo veramente importante rappresenta questo quest impianto e queste strutture un luogo di riferimento per lo sport cittadino la resa dei campi in quanto offre un buonissimo comfort a livello fisico e anche in quanto a velocità di palla e rimbalzo permette un elevato allenamento a livello agonistico. L'impianto però ai campi sono ad utilizzati anche per altro, noi facciamo i centri estivi e è importantissimo e utile che siano superfici che siano in sicurezza e che aiutino a sviluppare sport di squadra e altre attività al di là del tennis e la resa da questo punto di vista è veramente perfetta.